Grazie Presidente. Eh, devo fare questo intervento in, in votazione in difformità dal gruppo del Movimento 5 Stelle perché condivido quanto detto dalla consigliera Ioro ma anche dagli altri consiglieri. Cioè, questa questa eh, mozione va nella direzione di aiutare... I privati, il, i privati cittadini, quindi non la pubblica amministrazione, per lo svolgimento delle pratiche del, del Super Bonus 110 cosiddetto. Ricordo all'Aula e ricordo ai miei colleghi che il Super Bonus è molto sponsorizzato dal Movimento 5 Stelle al Nazionale e quindi va aiutato. Vanno, va aiutato a fargli prendere un volano cioè questa, questa mozione che forse avremmo dovuto fare noi serve proprio per dare un volano a questa eh, a questo super bonus perché vi voglio dire che sono tantissimi cittadini come i condomini in difficoltà a non poter accedere a questo super bonus proprio perché per le lungaggini eh, del, da parte degli uffici che chiaramente sono in difficoltà a rilasciare eh, tutte le autorizzazioni che, che sono tantissime credo che chiunque in famiglia abbia un parente che si è imbattuto in una cosa del genere e che poi demotivano le persone a voler ad accedere alla super bonus. Quindi, io invece dichiaro il mio voto favorevole per questa indifformità dal gruppo. Grazie.